Ciao a tutti, i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Una piccola introduzione giusto per farvi capire come sia nata l'idea. Ho notato che questa meraviglia che state per vedere, che è la figlia della mia cagnolina Freya, ogni volta che è particolarmente contenta, io dico che miagola vogliamo essere precisi e dire che magari fa un suono simile a mia colio a me sembra mia colio vero e proprio è stato molto difficile prenderla perché è l'unico momento in cui la fa quindi ho chiesto a qualcuno di riprendermi provocando una situazione di cui lei è particolarmente contenta cioè quando siamo alla stessa altezza Qualcuno è meno contento adesso, però non mi vuole tagliare questa parte. Buona visione, ci vediamo al prossimo video, ciao. No, il tavolo, giù, giù. Condividi anche tu se il video ti ha fatto emozionare, sorridere, piangere, perché no? E spero che di fronte all'innocenza lascerai da parte i commenti negativi.